buongiorno amore buona colazione ti piace il nuovo tavolino per la colazione in camera? svegliati oh dai Vane è tardi dai per cortesia un occhio aperto un occhio chiuso dai aprili tutti e due boh fai questo sforzo dai Vanessina per favore oggi vuoi venire a pranzo da me? a casa? e allora dai su Oh, fammi vedere un po' come sei bellina Che bello questo cerchietto è nuovo sì. Senti sei pronta per andare a scuola? Sì E ovviamente siamo in ritardo Come sempre Vediamo Vanessa com'è Vanessa andiamo E chi esce oggi a pranzo? <ride> Vieni a mangiare con la mamma Va bene Dai andiamo ragazze che siamo in ritardo Buongiorno cuccioline e cucciolini, come state? Le bimbe sono andate a scuola e tra poco andrò a prendere Vanessa per la pausa pranzo perché oggi stranamente ha deciso di mangiare a casa. Quindi ci vediamo a pranzo con la Vane. Cuccioline e cucciolini, eccomi qua fuori dalla scuola di Vanessa. Aspettiamo che esce e andiamo a pranzo. Ma ben arrivato amore, ma che bello vederti a quest'ora, all'ora di pranzo. Penso che sia la prima volta, vero? Sei contenta mm. di essere uscita? Sì Hai fame amore? Lo sai che andiamo dalla nonna Elisa? Sì. E che cosa ci ha preparato la nonna Elisa? Questa è Ma quale pasta? Quella che piace a me Quella che fa lei Ai covatelli Io ho tantissima fame perché sono uscita adesso dalla piscina E corriamo a mangiare Dato bene questa prima mattinata? Eh? Dai andiamo a mangiare Che hai visto amore? Dov'è? Attenta alla strada Guarda c'è un gattino qua Andiamo a mangiare? Ma lo sai che giorno è domani? Marcolino. E che giorno è domani? Marcolino. Eh ma che giorno è? È una festa domani ah, sì. è la, donna. la festa della donna È anche la tua festa eh. sì, Lo sai? Lo sai? Eh. Anche la tua, quella di Anastasia E allora la mamma vi porta a fare un buon aperitivo Va bene? Mm -hmm. Senti per domani abbiamo da studiare qualche paginetta solo di storia eh. Quindi mi raccomando quando esci oggi Lo facciamo subito perché dopo domani non possiamo fare niente Anzi domani che dobbiamo uscire subito Appena esci da scuola vai a catechismo e poi dobbiamo uscire, ok? E di portarti avanti con tutto nonna, Elisa Buongiorno Ciao Eccola Mamma che fame, che ho. Ciao, ciao. Ciao, ragazzi. sei al buio. Ci vediamo! Ciao, sì, ciao come allora, stai? Bene, grazie. Buon appetito amore. Grazie. Buon appetito, mm, buon appetito. Amore, hai finito di mangiare? Mm -hmm. E cosa stai giocando? Alla maestra. Oh, maestra, ma ti mancano le maestre. Fammi vedere cosa stai facendo. Delle buste, perché? Perché mi devo raccogliere le sangue. Per andare in gita? Mm. E Vanessa li ha portati i soldi per andare in gita? Gliel'hai chiesto? Sì. Ah, meno male, se no chiamavamo subito la mamma. E li facevamo portare. Senti, amore, ti vedo triste. No, no? Sei solo concentrata? Mm -hmm. Sicura che è andato tutto bene a scuola? Sì. Mm -hmm. no, io mi sono una forbice vera. Perché è finta? Vabbè, sì. ah, certo, se è finta, non taglia. Eh? Chiediamo la forbice vera al nonno. Allora amore, pranzo finito. Ma cosa abbiamo qui? Va a vedere. Che te li ha regalati la nonna? Mm. Hai sonno? Vorresti stare a casa, di la verità. Ma adesso ti passa, dai, sono soltanto due ore. Ti è piaciuto venire a pranzo o non lo rifarai mai più in tutta la tua vita? Che cos'hai? Mm. <ride> Un moscerino nell'occhio. Belli questi orecchini. Vediamo. Ferma. Un pochino più indietro che c'è la luce sai che tua sorella in questo portone si è chiusa dentro e gli era venuto un attacco di panico perché credeva di non poter fare più nulla, di non liberarsi mai più, ma quella chiusa fuori ero io bellissimi, Ups. bellissimi, bellissimi, ma ti piacciono? Okay. cuccioline, cucciolini, scrivetevi nei commenti se i nuovi orecchini di Vanessa vi piacciono perché li ha regalati adesso la nonna Elisa e a me sembrano un po' grandini per lei, però a lei invece in realtà piacciono molto andiamo a scuola! ciao amore! Amore, ben ritrovata. Ciao. Come stai? mangiato bene a scuola? Oggi Vanessa ha mangiato con me, lo sai? Sì. Adesso stiamo andando a comprarti questo benedetto quaderno, che secondo me hai già, ma tu dici di no, e adesso andiamo a vedere che quaderno è, ok? E poi andiamo a far merenda che Vanessa Benita, è affamatissima. Vedere perché ha un quaderno rinzo. Ok. È... Ragazzi, siamo andati a prendere il quaderno e Aveva ragione Anastasia, chiedo scusa alla mia bambina per averle detto che mi stava facendo fare una cosa inutile e invece aveva ragione perché, fai vedere il quaderno Era così Praticamente noi a casa abbiamo dei quaderni con questo rigo più piccolo ma effettivamente è più stretto Ma lei mi diceva che era sbagliato mentre io continuavo a insistere fosse giusto e invece no, ha ragione perché il rigo più piccolo è leggermente più largo Quindi finalmente possiamo andare a casa a fare... Merenda Merenda Andiamo Super merenda Fammi vedere Non ti nascondere Allora guardate un po' Vanessa Come brava quando mangia Non si sporca mai Macchiolina di sugo Del pranzo di oggi E è... Tada Nutella colata dal panino di adesso Ma allora Ma io cosa ti ho insegnato fino adesso è la mia signorina che si sta mangiando la pasta alle 5 del pomeriggio della nonna Elisa. Guarda qua. Che eh, ho capito, ma lo sapevi? Tenta, non sederti che adesso pulisco. Amore, ti stai mangiando la pasta della nonna. Hai tanta fame? Hai mangiato oggi a scuola, sì. Però mangiala Anastasia perché altrimenti si raffredda, eh. Io l'ho no, già no, scaldata. No. Fata, non te la con questo. Si. Sì. Andiamo, yeah. Ani. Com'è? Eh. Tani? Ma non eri c'è un accappatoio fantasma con dei piedi ma chi sarà mai aiuto aiuto Aiuto. in bagno c'è un accappatoio fantasma con i piedi ti giuro dietro la porta c'è un accappatoio fantasma con i piedi dai ho paura vieni eh, ti metti a studiare ti viene mal di pancia dai amore studia guarda guardate ragazzi quante cose ha da studiare Vanessa? Tre righe, dai, studia che io intanto finisco anche di lavorare. Eh. Eh, ma io devo lavorare, Vanessa. Io non posso ogni giorno studiare con te, ok? Anastasia, c'era un fantasma su. Anastasia, in bagno c'era dietro la porta, dentro l'accappatoio c'era un fantasma con dei. Che colore? Forse grigio e neri aveva rubato le calze oh mamma stasera ci dobbiamo chiudere in casa sì, benissimo palla. eh sai sì. che ero io? eri tu? eri tu? ma come eri tu? ma io non, non, non, non me ne ho accorta mi ero spaventata tantissimo eh non mi fare più questi scherzi eh dietro adesso pure sentito quando è eri in bagno ti stavo cercando sei sparita pensavo ti avesse rapito il fantasma Guarda che chiudo la porta perché Vanessa deve studiare Eh ma amore faccio, Ti faccio una fetta di pane Fammi. Eh? Fammi. Per favore Per favore me lo fai? Sì Ascoltami come ti stavo dicendo prima chiudo la porta perché Vanessa deve studiare così non si distrae D'accordo? Cosa c'è Vane? Non ma stai sempre male Tocca, Ma non penso che tu sia calda No, per adesso no, però sei sudata Ma perché? Non lo so, hai freddo, no? No eh? Ti fa tanto male la testa? Hai preso freddo oggi? Ma eh, Un pochino, quando siamo andati via da casa della nonna Che eravamo senza giubbotto Vabbè dai, studia piano piano Che poi andiamo a dormire Magari hai eh, anche sonno se sei stanca, ok? Mamma, eh. mamma il, te il telefono è senza permesso Vanessa l'ha preso oh. Vanessa ha finito di studiare quindi aspetta un attimo lo devo chiedere se io Vane perché hai il telefono di Vanessa? Hai finito di studiare? Vanessa di Anastasia ho sbagliato e eh, vabbè dai, un po' di stanchezza. No, oh. però oh, perché hai il telefono di Anastasia? Eh? No. E glielo devi chiedere il permesso. Dov'è il tuo telefono? Dov'è il tuo telefono? Non è vero, Da Dai dopo. Dov'è il tuo telefono? Non lo so. Tu hai finito adesso di studiare? Io lo presti, 5 minuti? Sì, però. Ok. Eh, ma adesso detto che non mi dà più il telefono Dai, bambine, non litigate, dai. Pane, dagli. Dai. Cosa c'è? Ma chi ha lanciato il telecomando per terra? Messi. Tu Hai mal di testa ancora? Hai sonno Vanessa probabilmente Adesso però non ci stare attaccata tutta la sera eh, Che tra un po' ci andiamo a lavare e mettere il pigiamino Ok? Ma siamo fare le piastrotte Sì dopo sì. sì Ma cosa urlano? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Perché urlano? Sì. Perché? cosa hai fatto Vanessa hai fatto cadere il telefono ma si è distrutto sicuro no no, no no no no no no. non ci credo il telefono questo è un iphone 13 pro io l'avevo appena regalato avete visto avete visto adesso tu sei rimasta senza telefono e adesso tu mi dai il tuo telefono e te lo sequestro e quando torna papà dalla Sardegna sono cavoli amari ma no. No. Stai calma Stai calma Stai calma Allora A voi due Vi giuro che vi separo Per tutta la vita A te ti chiudo in una stanza E a te ti chiudo in un'altra stanza Ecco Continuiamo Dai su Continuiamo Meniamoci Allora io Domani lo porto ad aggiustare E non so quanto mi costerà Però a voi due il telefono Non ve lo do mai più Perché non esiste Che ogni cosa Litigate Ma cosa ridi te Cosa ridi Ma adesso ti prendo il tuo E te lo distruggo Ma guarda che questo Costa un sacco di soldi Guarda, guardalo, l'hai visto? Guardate, chiudiamo sto video, va? Chiudi sto video, dai. Lo chiudo io? Mi chiudo voi, mi chiudo, in una stanza. Ridi, ridi, tu ridi sempre, mi raccomando, tu ridi sempre. Dai, amore, dai, dai, dai, dai. Che Vanessa ti regala il suo adesso. No, no, adesso tu gli regali il tuo. Adesso, sì, tu adesso ti pigli il suo. Va bene, ok, chiudiamo il video per favore Perché sono arrabbiatissima E adesso telefoniamo a papà e ci parli tu No, tu Lo devi lasciare, era il suo di telefono, non è il tuo Hai, Ce l'hai un telefono, perché non l'hai utilizzato Invece di prendere il suo Avete sempre questo vizio di prendere i telefoni degli altri Allora ragazzi, chiudiamo il video <ride> dai non ragazzi, piangere ragazzi io finisco qua, iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video Ciao. ed è l'ultimo video in cui vedrete Vanessa